Salve cari amiche ed amici, qui il vostro Saint -Cian che vi parla per una ennesima trasmissione nel canale di YouTube, Sant'Enchan perché in altri luoghi non li carico i video. Bene, eh, bando alle ciance, che non so che cosa sono, voglio fare questo video per parlare del b e del ba eh, innanzitutto vi ringrazio per aver visto eh, molte volte il mio video il mio ultimo video nel quale commento il commentario di giovannotti sul governo mondiale sui bilderberger su quella riunione o assemblea dove avrebbe partecipato Naturalmente, eh, voi avrete osservato che aveva un tono aneddotico e ironico. Comunque, eh, in molti mi hanno chiesto anche nel mio Twitter Sant'Enchan. Ma allora tu sei scettico? Ma come? Eh, se hai già espresso delle opinioni al riguardo, perché ti mostri così scettico? Non ci credi? Per te non esiste nessun complotto beh faccio questo video perché voglio rispondere a questi interroganti eh, innanzitutto premetto una cosa sono le abilità canore di povia e di Jovanotti. un'altra cosa è che si mettono magari pieni di buona volontà a fare eh, dei video dove vogliono fare delle lezioni di economia, certo, chi governa il mondo ci fa capire come eh, il sistema bancario sia realmente crudele, eh, con rispetto invece a quello che dice Giovanotti, e lì avrei dei dubbi perché non ho ben capito che facevano essere fisti, poi comunque. Eh, per entrare nel dettaglio diciamo che in fin dei conti non ce n'è mai stato nessun complotto nel senso che tutto quello che succede è veramente costituito da norme e leggi che fanno approvare sotto gli occhi di tutti quei partiti politici che la gente vota quindi se stiamo di merda in italia è colpa dei politici chi ha permesso eh, di riscuotere le tasse a una ditta terziarizzata i politici così come i politici eh, in nord america hanno permesso alla federal reserve di imprimere denaro con delle leggi e quindi per così dire questo del complotto una forma di attirare facilmente l'attenzione su fenomeni sociali politici ed economici che non sono per nulla nessun complotto ma il modo in cui funziona il capitalismo selvaggio il neoliberalismo selvaggio quindi basta leggere libri del passato per darsi conto che i processi economici eh, di macro e microeconomia tanto preoccupano le persone e vengono scambiati per dei complotti non sono dei complotti è la forma stessa in cui certi soggetti vogliono muoversi nell'economia globale mondiale attuale quindi io non parlerei tanto di complotto ma dei lati oscuri dell'economia capitalistica e liberale e neoliberale quindi i veri problemi quando invece di voler eh, discutere di queste cose conoscendone bene il funzionamento i paradigmi e le strutture concettuali si va a inventare l'idea di un complotto per cui ci sono degli agenti che fanno delle cose per arte di magia complottando che quando uno dice fanno dei complot e sta dicendo tutto niente perché significa che ci sono delle persone nell'oscuro che operano facendo chissà che cosa o come per non dire contro la società e allora è come il credo religioso c'è dio che per emanazione fa le cose non si sa come invece non è così bisogna andare a vedere in tutti i periodi storici in tutti i luoghi dove ci sono state delle rivoluzioni economiche che hanno fatto i soggetti politici ed economici per alle per accelerare i processi, quindi non, non c'è complotto. Questo non significa che non ci siano i problemi nell'economia o che non esista il signoraggio bancario o la sovranità monetaria non sia stata ceduta, ma non per complotto. Per arte di magia, perché i politici e gli economisti a volte promuovono delle leggi dei comportamenti che veramente sono lessivi per la società senza nessun complotto tu quando vai a votare non fai un complotto però sai per chi stai votando sai che eh, il PD e PDL non volevano eh, far scadere il contratto con Equitalia non è nessun complotto se poi Equitalia continua a riscuotere le tasse guadagnandoci perché dovevo votato politici sbagliati quindi ecco che la teoria del complotto un lato eh, stimola le persone a indagare ma dall'altro c'è l'inconveniente che otturde l'intelletto della gente facendogli credere che tutto si può spiegare perché c'è un complotto non c'è un complotto ci sono dei seri e ben studiati progetti economici da parte delle banche del sistema finanziario e capitalistico per destrutturalizzare certi processi economici che prima erano solo appannaggio della politica quindi è la teoria del neoliberalismo che lo stato deve diventare sempre più piccolo nella sua influenza fino a quasi a sparire e che invece eh, le banche il sistema monetario si deve interessare della vita economica di un paese Vi posso garantire quindi che non è eh, nessun complotto. Poi certo c'è molto spregio e molta arroganza in riunioni come quelle dei bilderberger perché non vogliono discutere con altri le cose che loro eh, decidono che si devono fare nell'economia. Quindi non possono partecipare né politici né giornalisti. O partecipano politici e i giornalisti che fa sono funzionali agli interessi di quel club privato di banchieri ed economisti e finanzisti che è il club dei Bilderberg quindi non c'è un complotto c'è molta arroganza questo sì e molta impotenza da parte delle istituzioni di imporre un'agenda che valga per tutti eh, poi c'è anche da dire che magari uno stato cedendo la propria eh, sovrania monetaria eh, si svincola dal possibile fallimento della propria moneta e che le industrie possono accedere all'erogazione di più credito molto più facilmente anche se ultimamente sta succedendo il contrario il capitale che dovrebbe essere il tesoro delle nazioni sta uccidendo le nazioni Adam Smith scrisse il tesoro delle nazioni, che era il capitale. E adesso il capitale è tutto meno che il tesoro delle nazioni, è il debito delle nazioni. Perché l'egemonia è passata, grazie a accordi politici, alle banche, agli enti erogatori del denaro, che dovrebbero invece soltanto amministrare la ricchezza di una nazione. Thomas Jefferson, eh, mi sembra che l'hanno ucciso per questo. Anche Kennedy, e, e dall'altra abbiamo il marxismo che diceva che il tesoro delle nazioni era il lavoro, per se guardiamo ultimamente nel mondo sembra che il lavoro non è apprezzato più come una volta. Quindi, non è più la ricchezza delle nazioni né capitale nella forza lavoro il capitale lavoro le cooperative bianche rosse blu verdi gialle sono eh, più che altro interessate nel fare denaro con il pizzo e la tangente che non con il lavoro è molto triste questo ma è la realtà allora vogliamo sovranità monetaria per poter eh, non considerare più il debito nazionale come un limite alla qualità di vita dei cittadini, però siamo disposti a un decrescimento a una decrescita moderata del nostro potere acquisitivo e industriale? Oppure vogliamo mantenere un alto tenore di vita? di consumo e quindi non sarà possibile recuperare la sovrania monetaria perché la sovrania monetaria non ti permette di indebitarti tanto perché ci deve essere una garanzia materiale sul circolante invece l'emissione frazionata di moneta e anche da parte delle banche di crediti e debiti e prestiti permette di gonfiare l'economia perché circola più denaro di quello che può essere garantito con una base in oro o in argento si controlla l'emissione di moneta infatti sovrania monetaria significa anche controllo dell'emissione della moneta quello che non tutti hanno capito l'unione sovietica il paese comunista per eccellenza non aveva rinunciato al denaro solo Pol Pot nella sua follia voleva distruggere le banche il denaro le banconote l'unione sovietica non rinunciò al rublo né alle banche né al sistema economico era un'economia di stato circolava denaro circolavano soldi cioè in realtà il denaro è un concetto astratto circolavano strumenti creditizi e di debito quindi anche banconote, strumenti creditizi, però avevano come base la produzione nazionale, tutto qui, tutti i beni materiali che si producevano, quindi era un circolante limitato alle ricchezze prodotte che potevano garantire per il rublo, incluso loro, che avevano una grande riserva d'oro. Di fatto poi venuto Yelsi quando è caduto il comunismo e hanno fatto bassa delle riserve d'oro russia sparivano però un capito la parte in russia non avevano nessun problema perché con il socialismo sovietico il, il socialismo realista il potere acquisitivo dei russi era molto basso non era una società votata al consumo quindi limitare la circolazione di eh, banconote di moneta non era dannoso per l'economia sovietica perché il più grande consumatore di beni e servizi era proprio lo Stato, che gli elargiva i beni e i servizi ai eh, cittadini russi, dandogli casa, macchina, eh, metropolitana. Quindi tutto costava molto poco perché era un prezzo politico. Quindi non avevano il problema della crescita industriale, era una crescita molto controllata. E quindi il circolante era molto limitato, potevano pagare gli stipendi, i salari, le pensioni, e basta. Non c'era questo consumismo selvaggio di un modello di telefono nuovo ogni mese, c'era un'industria di Stato che faceva i telefoni, punto. Ne faceva quanti servivano ai cittadini, erano 40 milioni di telefoni nuovi che dovevano produrre, li producevano. Basta. E lo compravano a un prezzo politico perché valeva di più produrlo e lo facevano pagare di meno quindi era un'espansione moderata dell'economia molto moderata che infatti è per questo che si chiamava secondo mondo il mondo del blocco dell'est perché non era il terzo mondo povero ci aveva un tenore di vita ma non arrivava a essere alla stessa altezza del tenore di vita del primo mondo industrializzato era fra il primo mondo e il terzo mondo, era il secondo mondo. Non stavano male ma non stavano bene secondo i nostri parametri. Che cosa invece succede negli Stati Uniti? Che le industrie hanno bisogno di un, un, un rogito di denaro selvaggio. Se tutto questo denaro fosse garantito da riserve in oro, Dovrebbero avere 10 volte la quantità di oro, non soltanto esistente nei cavò di tutto il mondo, ma anche 100 volte la quantità di oro esistente nel pianeta e che non è stato estratto perché ancora non lo hanno fatto o perché è impossibile estrarlo. Troppo oro! E non riuscirebbero mai a gonfiare l'economia di nuovi finanziamenti. Non ci sarebbe stato il boom di Internet internet sono beni e servizi virtuali o astratti che necessitano di milioni forse miliardi di dollari in investimenti per qualcosa che non è tangibile e come supporti quegli investimenti con dell'oro dell'argento dello stagno dovrebbero indebitare le ricchezze degli stati uniti materiali 100 volte Va bene, che in parte qualche maligno dice che lo facciano finanziando le guerre, però non gli basterebbe invece, l'emissione frazionata di prestiti e eh, il signoraggio bancario permettono di emettere denaro da nulla, anzi, dai debiti nascono le ricchezze più in america una eh, un'industria si indebita più è un'industria ricca perché ha potenziale infatti in nord america al contrario che in italia se tu volevi un'altra carta di credito dovevi avere debiti nella precedente se no non avevi una nuova in italia invece se tu eh, avevi dei debiti non tiravano manco la prima carta di credito la dovevi dimostrare che consumavi, in italia invece Dovevi dimostrare che risparmiavi poi i paradigmi sono cambiati soprattutto gli hanno cambiato quelli della nostra classe dirigente beh e così vi ho detto a grandi linee e io anche se sono ragioniere non è che sono un economista che non credo nel complotto perché credo che bisogna ragionare in termini sostanziali di politica e di economia non credere alle soluzioni magiche facilmente perché nulla succede per incanto o per magia quindi complotto non ti fanno ragionare rimani ragionando sui complotto, sui massoni sui bilderberger ma perché succedono le cose il complotto la teoria del complotto non te lo spiega sono tutti cattivi contro di te quindi io non ce l'ho con i video di povia con l'intervista di giovanotti perché sì il video di a mi è molto piaciuto chi governa il mondo ti fa capire che il sistema è marcio però eh, non dice in realtà la responsabilità della classe dirigente di politica italiana per esempio abbiamo molti funzionali dirigenti burocrati che nessuno ha eletto in carichi importanti con incarichi più importanti di tutti i politici eh, che conosciamo nessuno li ha votati e stanno lì da decenni forse da 50 anni arrivano a avere 70 anni 80 anni che ancora stanno in carica io dico è accettabile avere una vetusta classe dirigente Amministrativa che decidono più dei politici le sorti economiche del paese in combutta con le banche e non è un complotto, è così che eh, per esempio i politici eh, politicizzano le dirigenze di industrie e di banche e i bancari infiltrano. Partiti politici e industrie, eh, diciamo corporazioni economiche quindi è tutto un inciuccio Ma è accettabile quindi eh, che ci siano dei funzionari in ruoli chiave per l'economia nazionale e regionale dell'Italia, che non si possa vedere quello che stanno facendo perché è tutto discreto o riservato ma non perché ci sia qualche complotto perché così la discrezionalità che poi può permettere di fare i porci comodi a, a chi eh, magari si porta a casa decine o centinaia di migliaia di euro in pensioni o in stipendi per fare niente non sono complotto e che la gente purtroppo si sta allontanando dalla vera politica perché politica significa l'amministrazione della città cittadina come repubblica significa ciò che riguarda gli interessi della cosa pubblica lo sapevate voi res pubblica significa interessi della cosa pubblica quindi repubblica italiana significa che eh, è ciò che interessa a tutti i cittadini italiani lo Stato italiano è un ordinamento che non si può disciogliere, la nazione italiana è dove tutti noi siamo nati, ma la Repubblica è la politica che riguarda quindi la Repubblica è l'ente politico italiano. Quando si dice Repubblica Italiana si fa riferimento all'ente politico italiano. Lo stato e lo stato di diritto italiano e la nazione patria o paese si riferiscono a, a tutti i concetti che hanno a che vedere con dove sono nati i tuoi genitori dove sei nato tu dove nasceranno i tuoi figli per quello che la repubblica è l'ordinamento politico che coinvolge tutti i cittadini italiani democraticamente se tu rinunci a fare politica non la politica dei partiti o delle ideologie politiche ma la politica del coinvolgimento del cittadino negli interessi generali non c'è anche ai tuoi diritti poi non ti lamentare non parlare dei complot perché sono tutti vaneggiamenti non ci sono complotto ci sono delle posture politiche ed economiche che sono state varate ed imposte a dei tonti che non fanno politica, non sanno quello che votano i eh, partiti politici nel Senato e nel Parlamento e poi credono che le cose cattive siano tutte figlie dei complotti, non delle decisioni economiche e politiche dei loro rappresentanti che votano senza sapere quello che vanno a fare poi nelle aule. Perché Equitalia l'hanno difeso quelli del PD che tanto parlavano male di Equitalia. Eh, quindi vabbè, questo è il mio chiacchiericcio io sono contento che tutte e tutti voi mi seguiate perché significa che il formato delle mie trasmissioni vi interessa poi questa mattina ho ascoltato di attentati nel mediterraneo uno in francia un, non si so sente non so se in tunisia algeria ma questo isis questa globalizzazione del terrore, chi l'ha finanziato? Perché ci sono due modi per distruggere gli stati e i paesi: uno che dal di fuori, combattendo supposti terroristi, dittatori, minacce chimiche e nucleari, come si è fatto per Saddam Hussein, come si è fatto per Gheddafi che poi si è scoperto guarda caso che non avevano armi chimiche nucleari ma che cercavano una sovrania monetaria propria finché governavano certo non posso dire che erano buoni perché ammazzavano gente è vero ma migliaia all'anno e non si sa se è per repressione politica o per il maltratto perché anche in italia abbiamo avuto degli eccessi eh, di forza da parte delle autorità che sono morte delle persone ma nessuno viene a bombardare il nostro paese per degli eccessi di autoritarismo poliziale come per esempio in, nei fatti del g8 però adesso che sono intervenuti in iraq e in libia distruggendoli questi paesi dal di fuori forse si sono resi conto che così si attirano le ostilità di tutto il mondo musulmano e del resto del mondo vedi le manifestazioni di protesta e pacifiste in italia e in europa allora come avevano capito i gesuiti eh, dei quali fa parte monsignor bergoglio adesso papa francesco se non puoi schiacciare un uovo dal di fuori lo fai scoppiare da dentro Sbandati in Iraq hanno lanciato un appello dicendo fermate gli occidentali perché la maggior parte di quelli del di si sono occidentali. Questi sbandati distruggono le varie nazioni dal dentro, non dal di fuori, non sono più attacchi dal di fuori e da potenze straniere. Ma dal di dentro stanno distrutturando, infatti, distruggono la cultura siti archeologici che adesso ci rimarranno solo libri magari arriveranno pure a distruggere le piramidi d'Egitto. in parte non in grecia il colosseo a roma perché basta che va uno con esplosivo boom però ti dico che non riuscendo più a sostenere distruzioni da fuori degli stati che volevano colonizzare adesso provano a distrutturalizzare tutti gli stati e le nazioni e i loro regimi politici da dentro e questa banda di sbandati che l'ISIS probabilmente risponde a questi interessi di distruggere dal di dentro gli stati non so però mi sembra tutto molto molto oscuro perché non riescono a fermarli Aspettano, perché ogni tanto ci sono degli invii di armi che non vanno ai kurdi ma vanno all'esercito nero del califato Non si sa, poi, perché hanno tutti delle jeep 4x4 uguali salite dallo stesso distributore? Perché indossano le stesse scarpe? Perché hanno un addestramento così professionale che assomiglia all'addestramento. Dei contratto, non so, dico, ci stanno realmente spacciando questo ISIS per una minaccia esterna a Occidente per promuovere politiche occidentali favorevoli agli interessi di chi oppure è veramente una cosa spontanea questo ISIS perché poi il fascino la seduzione dell'ISIS colpisce giovani occidentali più che islamici. Non lo so. Perché è più facile a quelli dell'ISIS reclutare persone in Europa? E in Europa del nord soprattutto. È veramente inquietante. Perché allora che, che classe di musulmani sono? Ma... Io... Vorrei fare il commentario di qualche libro. Purtroppo non ho molti libri archeologici sui luoghi che sono stati distrutti dall'ISIS, ciò cioè dell'Egitto. poi a proposito del signoraggio bancario della emissione frazionata di moneta prestiti ho letto in più di un sito internet ma è poi in parte qualcosa che già sapevo prima che ne medioevo, per esempio per controllare le emissioni di moneta aveva il vaticano obbligato eh, a parte i templari erano cristiani ma gli ebrei essere dei banchieri in quel momento preferivano loro vendere frutta e verdura nei banchi del mercato e altre cose piuttosto che eh, essere dei banchieri perché non rendeva molto poi si diceva che il denaro era lo sterco del demonio io ho conosciuto vivendo a casa palocco molti gestori di salie e tabacchi che mi dicevano guarda io farei a meno eh, di avere la concessione delle poste per vendere francobolli marche da bollo, perché qua entra un delinquente un ladro qualunque per rubarmi questo album che vale milioni di francobolli. mi taglia la gola ma io per stare qua a perdere tempo e non vendere il resto delle merci guadagno solo dall'1 al 10%. Niente, Cioè, ogni francobollo che vendo di 500 lire guadagno 50 lire. Chi me lo fa fare? Poi ho delle tasse da pagare. Quindi i banchieri o i bancari che avevano il banco nel mercato per locale per il cambio non guadagnavano molto. Una di queste famiglie che però prestava denaro al Vaticano era dei Rothschild e prestava anche a tutte le corone europee e corone europee si facevano guerra fra di loro e scia guadagnavano finanziando ogni guerra e quindi ogni corona perché in ogni stato o regno avevano una filiale quindi uno può vedere nei Rothschild eh, degli sfruttatori ma in realtà erano sfruttati dal sistema politico ed economico medievale tornavano utili erano comodi quindi, se la maggior parte degli ebrei erano obbligati dal Vaticano a essere bacchieri, è logico che poi, finito il Medioevo e finito il dominio dei papi politico, eh, non solo sulle coscienze, durante il Rinascimento, che si era valutato il denaro, già non era più lo sterco del demonio, ma era qualcosa che condusse evoluzionando. La finanza al boom industriale della rivoluzione industriale: già il denaro era qualcosa di appetibile e quindi eh, se ne privilegiarono chi storicamente sono stati messi obbligati nella situazione di essere bancari. Poi ne hanno ne hanno preso beneficio. Quindi non c'è stato nessun complotto. E che gli hanno obbligato a essere bancari anche ai rossali. Quindi io non so fino a che punto eh, l'attuale finanza, eh, il signoraggio bancario, eccetera, sono dei complot orditi dai Rothschild che gli danno così tanta importanza, perché più di un commentario in rete ha detto che in realtà i Rothschild sono stati, continuano ad essere, i bancari del Vaticano. Tanto è vero che il Vaticano ha riserve in oro, nel mondo anche negli stati uniti impressionanti e che è uno degli agenti immobiliari più importanti degli stati uniti il vaticano molti credono che sono proprietari delle chiese invece no è il proprietario delle chiese in italia è lo stato italiano che le finanzia e le restaura il vaticano invece in italia è proprietario di molte industrie moderne e spa per turisti e hotel e eccetera tutte cose ereditizie che non hanno un valore inerziale come musei con quadri chiese cattedrali quelle sono tutte proprietà dello stato italiano che gestisce il vaticano fra l'altro però le proprietà dello stato laico italiano noi abbiamo votato per l'abolizione dell'otto per mille obbligatorio e possiamo scegliere a chi dare il nostro 8 per mille e 5 per mille però lo stato lo presta comunque al Vaticano, quindi alla fine è come la finanziazione pubblica dei giornali e dei partiti. Noi abbiamo votato perché si, si aboliscano e poi alla fine il denaro lo prendono da qualche altra parte, come il Batman insegna, no, però, ecco, ci stanno tanti temi, e quindi bisogna vedere che, almeno da Papa Votila, Papa Paolo Giovanni Paolo II in avanti i papi sempre si presentano con una voce ingenua candida che ci dicono eh, non abbiate paura di, di, di Cristo Cristo viene da voi e eh, la chiesa è povera ed è per i poveri che coraggio no però perché non danno un po delle loro ricchezze ai poveri che tanto si critica wall street e i bilderger come i concentratori delle ricchezze di tutto il mondo e poi non si va a guardare che il vaticano è socio dei bilderger e azionista con i bilderger e c'è le stesse ricchezze e se non di più e poi vengono a darci la, la lezione di morale che uno stato come l'italia si deve indebitare per prendere sempre più extracomunitari quando loro ossia eh, adesso questo papa francesco ha dato 50 euro dei suoi risparmi o 50 dollari per eh, curare eh, gli extracomunitari ma perché invece non gestisce gestisce le finanze del vaticano dando allo stato italiano 50 milioni di euro dobbiamo fare una finanziaria aggiustata aggiustata perché spendiamo milioni di euro per soccorrere gli extracomunitari e i naufraghi in mare e non ce la facciamo più perché ci stiamo rovinando e il vaticano dice che non bisogna speculare sulle disgrazie c'è roma capitale la mafia capitale di roma che ci mangiava cooperative bianche e rosse sull'immigrazione illegale e il vaticano c'è migliaia di miliardi fondi in oro in titoli e tutto ma non mette neanche un centesimo per aiutare lo stato confinante lo stato italiano quindi vabbè eh, cioè mi sembra poi bisogna dire che la globalizzazione l'hanno voluta in molti non solo i capitalisti i sovietici parlavano dell'internazionale e quindi del cosmopolitismo il vaticano nei secoli passati con i gesuiti che si infiltravano nelle corone europee ma anche nelle colonie volevano assieme a molti altri eh, soggetti del vaticano i gesuiti volevano un governo mondiale quindi eh, il pensiero unico e la globalizzazione non sono appannaggio dei neoliberali capitalistici ed industriali già san paolo parlava dell'uomo nuovo in un mondo nuovo che doveva essere tutto converso al cattolicesimo di fatto cattolico significa ecumenico la sfera vissuta dall'uomo come disse arnold tonenbay le comene e lo spazio fra cielo e mare la terra vissuta dagli esseri umani quindi l'ecumenismo cattolico che si raffigurava con il dominio della sfera. Poi dicono che credevano che la terra era piatta, però i sovrani avevano una sfera a simboleggiare il loro dominio mondano. L'ecumenismo cattolico non è nient'altro che la globalizzazione capitalistica, post comunista, e non è nient'altro l'ecumenismo cattolico che l'internazionale sovietica cosmopolita. Quindi il pensiero unico c'è sempre stato, che chi ha potere vuole imporre i propri paradigmi e dogmi. Dogmi significa che imponi una dottrina di pensiero e che pers le persone la devono realizzare eh, con aderenza. Quello è essere dogmatico e eh, paradigmatico, pragmatico. Vabbè, ho denocciolato alcuni temi. Che mi erano cari, adesso però vi devo lasciare perché se no il video mi viene pesantissimo con questa filmatrice, e vero il Larga VC Japan Video Company. Perché sto filmando in qualità e risoluzione normale eh, 740 x 480, credo 5,5 megapixel beh vi lascio parlando del B e del BAU un'altra volta e arrivederci speriamo di poter fare presto altri video perché ultimamente ho avuto molto da fare però non voglio trascurare il mio pubblico tutte e tutti voi che ultimamente siete aumentati fino a 850 iscritti poi adesso state decrescendo di uno o due al giorno io ho letto anche dei libri di decrescenza però purtroppo non ce li ho più le visioni del canale aumentano a volte 250 al giorno a volte 1000. vi ringrazio a tutte e tutti cercate di diffondere i miei video perché io sono disoccupato forse youtube mi arriverà a pagare comunque grazie di seguirmi in twitter facebook come sa in già ed anche google plus io già vi ho detto in alcuni video che sto per lasciare perché aveva un profilo gabriele zettier a facebook perché ti fa tanti controlli di identità però guardate quei video dove io parlo di facebook gli ultimi video fatti e poi sto in instagram ogni giorno carico materiale nuovo quindi arrivederci a tutti dal vostro sant'eggiare e grazie di seguirmi ciao